Quindi, l'intero sistema yogico è focalizzato su questo. Esiste una tecnologia semplice con cui puoi mantenere la tua mente in una certa condizione di chiarezza. Allora non devi preoccuparti della focalizzazione mentale. È lì che la mente sarà. Vedi, ovunque sia il tuo desiderio, è lì che la tua mente è. non è così. Come lo dici in indi, Ovunque sia il tuo desiderio, è lì che la tua mente non è così. Come si dice desiderio? Icha. Quindi, ovunque sia il tuo desiderio, è lì che la tua mente sarà. Se desideri qualcosa intensamente, la tua mente sarà sempre lì. Al momento desideri la coppa. Il posto sbagliato in cui essere. Desideri un gol. È questo che dovresti desiderare quando sei in campo. Non è così. Ora puoi desiderare la coppa. Ma una volta che sei in campo, desideri solo il gol, e il gol, e il gol, nient'altro. Quando il desiderio è forte, il tuo corpo e la mente si muovono naturalmente in quella direzione. Non è così. Qualunque cosa desideri, è lì che vai. Se il tuo desiderio cade, allora non puoi mantenere la mente su di esso. Quindi devi sviluppare l'iccia in te. Che l'unico iccia sia segnare il gol, allora non devi preoccuparti della focalizzazione mentale. È lì che la mente sarà. Qualcuno può distogliere la tua mente da ciò che desideri. Qualcuno può distogliere la tua mente da ciò che desideri. Ciò che desideri è dove la tua mente andrà naturalmente. Non è così? Quindi, in che modo lo yoga aiuta in questo? Vedi, quali sono i semplici parametri con cui il corpo e la mente funzionano? Questo è un macchinario complesso. Questa è la macchina più sofisticata sul pianeta. Il corpo e la mente umana. Non è così. Ogni cosa che abbiamo creato è uscita da questa mente. Questa mente è un macchinario complesso, molto complesso. Quindi, se fai qualcosa di sbagliato, creerà molte distrazioni dentro di sé. Esistono dei mezzi semplici. Esiste una tecnologia semplice con cui puoi mantenere la mente in una certa condizione di chiarezza, in cui semplicemente vede con cui impari a tenere la mente come uno specchio. Semplicemente ti mostra quel che c'è, non distorce. Nel momento in cui la tua mente si identifica con molte cose, ora stai giocando come un giocatore di hockey indiano. Ora diventi tutto distorto, perché stai leggendo tutta la storia, la gloria dell'hockey indiano, le profondità dell'hockey indiano. Tutto scorrerà nella tua mente. Ora non giocherai la partita. Non vedrai il gioco così com'è, in primo luogo. Imparare a mantenere la mente come uno specchio, dove mostra semplicemente quel che c'è qui davanti a te, senza alcuna distorsione. Quando non c'è alcuna distorsione, camminerai al meglio delle tue capacità. Non è così? Ora cammini su questo pavimento. Non c'è alcuna distorsione nella tua visione. Puoi vedere ogni cosa chiaramente. Andrai al meglio delle tue capacità. Non è così? Se nella tua stessa visione c'è distorsione, Inciamperai inutilmente dappertutto. Quindi, qualunque talento tu abbia, qualunque capacità tu abbia, se deve trovare piena espressione, la tua mente non si mette in mezzo e non distorce nulla. Ti mostra semplicemente ogni cosa così com'è. Quindi, l'intero sistema yogico è focalizzato su questo, per uno scopo spirituale, che può anche essere usato per lo sport, che ti mostri ogni cosa così com'è, non in altro modo, non nel modo in cui tu pensi che sia.